Ciao ragazze, eh, oggi sono andata a trovare una merceria a Milano veramente stupenda. Eh, lei ha scolato me su Instagram perché ha iniziato a mettere i like e eh, quando io sono andata a curiosare perché sono tirato il logo, sono andata a curiosare le sue foto, ho scoperto veramente un mondo meraviglioso, un negozio davvero divertente e colorato come la sua proprietaria che è davvero di una dolcezza unica e di una disponibilità incredibile e molto molto professionale. Allora volevo mostrarvi velocemente che cosa ho comprato, innanzitutto questi due gomitoloni Xtreme eh, noi li, li, li lavoreremo con le braccia non con i ferri eh, perché Elettra vuole realizzare una copertina per la sua renna Rudy e quindi niente, ci divertiremo con questi super gomitoloni, poi altro filato sempre Katia Come qua? Paint ce la posso fare? Paint Katia, lavorabile con i ferri del 4. Quattro l'avevo visto prima Qua. con i ferri del 4 e mezzo 5, 5. La composizione è 80% acrilico, 20% lana. Ne faremo uno scialletto perché a piaceva tantissimo questo colore, quindi eh, le realizzerò uno scialletto. Eh, L'unica cosa che non mi piace di questo filato è che non è per niente naturale, cioè ha pochissima fibra naturale. Come sapete, io preferisco lavorare con la lana o comunque con filati eh, completamente naturali. Poi ho preso questa passamaneria flussettata che voglio utilizzare per una tilda per bordare il vestito di una tilda che devo realizzare per la settimana prossima una signora che fa gli anni da, che è la zia credo di una nostra amica quindi realizzerò la, la tilda Ginetta e, e gliela daremo. Ho preso questo gomitolo color tortora eh, per realizzare la coniglia che mi ha chiesto Shabby eh, quindi con questa realizzerò le scarpini e le calze che saranno alternate questo e la coniglia sarà bianca o grigina non ho ancora deciso comunque questi tre gomitoli li ho presi per fare una coniglia poi come li combinerò ancora non lo so e alla fine ho preso anche questo, questa maniera no scusate questo pizzo sangallo che utilizzerò per guardare un cesto quindi è un tutorial che io voglio fare e eh, che presto farò e quindi vi mostrerò infine ho preso questa stupenda stoffa che era in offerta un cotone bellissimo perché è 100% cotone costava 13 euro al metro è eh, veramente bellissima con la quale realizzerò la mia borsa lavoro ho già in mente come farla e i suoi accessori, quindi ha in mente di fare un astuccione dove mettere, dove riporre magari eh, gli uncinetti o comunque gli aghi, le cose che si possono perdere, un astuccino dove mettere, eh, cioè un astuccino, una specie di portamonete to, dove mettere i marcapunti. perché io sono sempre in giro e quindi ho ne necessità di avere un piccolo laboratorio eh, viaggiante, quindi anche qui magari farò un tutorial questo è il mio acquisto questo è lo scontrino così potete vedere che io ho pagato tutto ho speso 70 euro Uh, già mi piace che sullo scontrino appare un sorriso e grazie mille ed è un messaggio bellissimo se siete a Milano viale Tunisia 5 zucchero filato andatela a trovare perché veramente merita non solo per le cose eccezionali che vende ma perché lei è veramente una persona dolcissima con questo vi saluto vi auguro una buona serata ciao